Ecco il preciso subito, eh, nel mio intervento io prendo in esame un arco cronologico più ampio rispetto a quello della resistenza, prendendo in esame dal 1943 al 1947 e riflettendo su resistenza, costituente, costituzione, anche perché tra resistenza, costituente e costituzione c'è un nesso non solo cronologico ma anche causale sono strettamente interdipendenti per quello che riguarda la resistenza riprendo e rilancio la riflessione che ci ha dato prima Aldo Agosti sull'essere un, un fenomeno un'esperienza italiana europea ma anche planetaria perché riguarda anche quel vastissimo universo, lo dico anche perché è presente un mio studente cinese che va dalla Corea alla Cina, tutto il sud-est asiatico, all'Indonesia. E la resistenza da questo punto di vista è una esperienza planetaria epocale perché con la resistenza per la prima volta nella storia e in particolare nel novecento ci sono centinaia di migliaia ma anche nel loro insieme milioni di persone soprattutto giovani civili che impugnano le armi non c'è più nella seconda guerra mondiale il fenomeno dei soldati volontari i volontari sono i civili in armi e anche i civili uomini e donne che li appoggiano e li sostengono, che vogliono porre fine all'occupazione tedesca in Europa, giapponese in Asia ma anche porre fine alla guerra e anche quantomeno immaginare, sognare ma anche progettare un mondo in cui le guerre non ci fossero più è uno strano paradosso questo di civili che, imbra che imbracciano le armi perché le guerre non ci siano, non ci siano più e nel mio intervento eh, lo stesso farò ogni tanto dei riferimenti al dibattito che si è avuto in ambito storico, ma anche in ambito politologico e giuridico su queste tre questioni che vi ho elencato resistenza, costituente, costituzione e parto da un, eh, da un libro di Giorgio Galli è forse lo studioso più noto di storia dei partiti politici ahimè gli studiosi di storia dei partiti politici hanno dovuto in questi ultimi anni rifare nuove edizioni e in un qualche modo ripensare molto. I loro studi precedenti e dice eh, Galli la storia avventurosa e tormentata dei partiti politici italiani quali vennero costituendosi e organizzandosi dopo la caduta del fascismo coincide con quella dell'evoluzione economica e democratica del nostro paese. Un'affermazione quanto mai condivisibile. Anche Simona Colarizzi, che è un'altra collega studiosa donna, eh, in un libro che ha anche lei rieditato su storia politica della Repubblica, partiti, movimenti e istituzioni, parla dei partiti ma in un qualche modo, poi ricostruendo nella storia di lunga durata, da garanti del nuovo ordine democratico, costruito dopo la tempesta della guerra e i vent'anni della dittatura fascista i partiti hanno svolto a lungo una funzione cardine fino a identificarsi con lo stesso Stato e ad accreditare un'equazione distorta come estrema difesa di un ceto politico sempre più delegittimato democrazia uguale regime partitico in estrema sintesi è questa ricostruzione che viene, che viene fatto. Cito ancora eh, un, un altro grande storico che è stato anche il mio maestro accademico Pietro, Pietro Scoppola che in un libro molto bello destinato agli studenti anzi un libro che ripubblicava le lezioni da lui svolte agli studenti di scienze politiche, il titolo Elezioni sul Novecento dedica un ampio capitolo alla, alla resistenza e sulla resistenza però propone come indicazione di metodo e anche come oggetto di riflessione agli studenti che la resistenza non può essere eh, ricondotta esclusivamente alla resistenza militare alla lotta militare c'è anche tutta la grande questione della Resistenza civile Usa questo, questo, questo termine E in questo libro scopola anche fa una critica molto forte nei confronti di una corrente storiografica che è stata chiamata revisionista in particolare prende di mira Renzo De Felice e più ancora Ernesto Galli della, della Loggia per la ragione che in particolare Ernesto Galli della, della Loggia eh, riconduce la crisi dell'identità politica e civile del nostro Paese al momento fondativo della, della Repubblica e anche al, al fatto che nell'antifascismo non era rimasta una contraddizione, la contraddizione fondamentale per Ernesto Galli della Loggia è quello del, dell'incontro tra la democrazia cristiana e il Partito Comunista, ritenuti entrambi due partiti che fino in fondo non condividevano e non accettavano le premesse della democrazia, della democrazia parlamentare. Ma Concludendo su questi piccoli riferimenti al dibattito storiografico, voglio spendere una parola su un libro molto bello che ha fatto anche molto discutere, in particolare per il suo titolo di Claudio Pavone. Il titolo è Una guerra civile, subito dopo però, precisando, saggio sulla moralità della Resistenza. Cosa dice Claudio Pavone in questo, in questo libro? Sostiene che eh, la resistenza è un fenomeno complesso, anche contraddittorio, ma anche vivo e ricco. Un fenomeno per, in cui si intrecciano la guerra patri patriottica per il recupero dell'indipendenza del nostro Paese dall'occupazione tedesca e dall'occupazione dello Stato fantoccio dei tedeschi e la Repubblica Sociale Italiana, ma anche una guerra civile, ma anche una guerra di classe con come si può dire l'ovvia implicita conseguenza che la Costituzione che deriverà dalla Resistenza, sostanzialmente la Costituzione repubblicana, è un, è un proficuo incontro convergenza che non era assolutamente scontato delle diverse componenti e tradizioni dell'antifascismo. Italiano, antifascismo italiano di lunga data, che riguardava anche i vent'anni precedenti agli anni della, della Resistenza. Ma ecco, qui io riprendo il tema che avevo appena enunciato, la Resistenza non è stata solo la lotta armata, combattuta dai partigiani contro i tedeschi e i loro alleati fascisti nelle zone geografiche non ancora liberate dagli eserciti alleati. La resistenza è stata certamente anche questa lotta costata tanti morti e tanti sacrifici e che ha avuto un'importanza fondamentale per il riscatto dell'Italia, anche di fronte agli alleati. Ma se l'immagine della resistenza si ferma a questo aspetto, il rischio è poi quello di vederla come una lotta di una minoranza armata contro un'altra minoranza armata cioè gli italiani che avevano aderito alla Repubblica Sociale di Mussolini, nel quadro di un Paese desideroso solo di uscire dalla guerra ed estraneo ad ogni scelta ideale, in un Paese che diventa, cioè come è stato scritto, una lunga zona grigia. La resistenza è stata anche la resistenza dei militari che hanno rifiutato di schierarsi con il governo di Salò e hanno subito per questa lunga una lunga e penosa deportazione in Germania. Sono oltre 600.000 600 persone, tra soldati e ufficiali. Ma è stata la resistenza di popolazioni che hanno assistito e nascosto gli ebrei perseguitanti è stata la solidarietà di popolo di fronte alle tremende prove della guerra. È stata la resistenza civile che si arricchisce, che arricchisce il quadro della resistenza armata. D'altronde è bene ricordare che Arrigo Boldrini, l'inventore della resistenza in pianura, il mitico Fonbulov, non c'è nulla per così dire di così ossimorico che un... Eh, Credo che, che fu un ragioniere panciuto eh, assumesse come nome di battaglia quello del generale prussiano più famoso nella storia, del, storia dell'Ottocento, ma d'altronde se mi permettete un piccolo inciso anche il mitico generale Giapp nella vita non era certo un militare aveva fatto il pasticcere eh, Esule in, in Francia anche in questo caso quanto di più lontano dall'immaginario dall'immaginario militare e vi dicevo Boldrini L'inventore della lotta partigiana in pianura, fondamentale per evitare che la lotta partigiana rimanesse chiusa e isolata nelle, nelle montagne, ha documentato come per ogni partigiano combattente fossero necessarie almeno cinque persone che lo sostenessero materialmente e giornalmente e tra queste cinque persone la maggioranza è ovviamente costituita, da, costituita da, da donne questa è la resistenza in estrema sintesi e Tina Costa prima lo ricordava con passione e fervore in Italia la resistenza armata, come sappiamo, inizia l'8 settembre del, del 43. Sono ogni tanto un po' mh, pedagogico, perché sono presenti gli studenti che sono stati prima richiamati, ma anche adesso un gruppo di studentesse che seguono i miei corsi all'università. Inizia nel 8 settembre del 1943 con l'occupazione tedesca e termina il 25 aprile del 45 con l'insurrezione dell'Italia settentrionale vi confluirono due componenti principali l'antifascismo storico che aveva condotto l'opposizione durante il ventennio e che fornì alla resistenza linee programmatiche e anche quadri dirigenti in diversi casi questi quadri formandosi nella guerra di Spagna che è stata prima ricordata combattendo con le brigate internazionali a difesa della Repubblica e l'altra componente l'antifascismo chiamiamolo nuovo dei più giovani che, a cui si unirono poi nella resistenza ai margini, senza grande convinzione, anche quelle forze sociali conservatrici che si erano dissociate dal fascismo dopo il 25 luglio e che in linea di massima poi aspiravano a conservare un fascismo senza Mussolini. Ma non mi eh, dilungo su questo operarono nella resistenza coordinanti nei Comitanti di Liberazione Nazionale, i CLN, il Partito d'Azione, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Democratico del, del Lavoro, nonostante la denominazione, era un partito sostanzialmente liberale con forti presenze e influenze della massoneria il Partito Liberale, rinato sotto legge da spirituale di Benedetto Croce, il Partito Socialista. Si formarono anche i CLN regionali e provinciali, anche cittadini, persino di quartiere in molte, in molte realtà. A Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nel dicembre del 1944 ricevente dal Governo di Roma una delega di potere per dirigere la guerra nell'Italia ancora occupata. Sulla natura del CLM si svolse un eh, vivace dibattito. Per l'ala moderata, PLIDC e anche Democrazia del Lavoro, si trattava solo di una temporanea alleanza di partiti, mentre per il Partito d'Azione in particolare avrebbe dovuto essere l'embrione di nuovi istituti democratici rimasero fuori dal cln il partito repubblicano per la sua pregiudiziale antimonarchica gli altri partiti avevano accantonato la questione, la questione monarchica e anche alcune formazioni di sinistra che contro la politica di unità nazionale chiedevano sbocchi rivoluzionari alla crisi ecco all'unità politica del cln corrispose una unità militare più, più labile nel corpo dei volontari della libertà, il CVL, il cui comando generale fu assunto dal generale Cadorna, affiancato però da due esponenti partigiani, l'azionista Ferruccio Perri e il comunista Luigi Longo prima ricordato in qualità di vicecomandante prevaleva in questo modo la tesi che riconosceva i partigiani come esercito di popolo e non solo come oscuri ausiliari degli, degli alleati il movimento partigiano e stati dati prima i numeri non li, non, eh, non li ripeto ma Diciamo è un universo estremamente vasto e anche per molti aspetti sottovalutato per le ragioni che prima Tina Costa ricordava. Ecco, qual è la struttura complessiva dal punto di vista diciamo così, della collocazione politica dei partigiani combattenti? A differenza delle bande partigiane bianche o autonome che facevano riferimento alla rinata democrazia cristiana o all'esercito in quanto tale, quelle ben più numerose e militarmente più forti fanno riferimento al Partito Socialista e ancora di più al Partito d'Azione e al Partito Comunista. Sono le brigante Matteotti, le brigante Giustizia e Libertà e le brigante Garibaldi. In questo caso sono brigante fortemente politicizzante e portatrici di idealità, di radicali rivolgimenti sociali e politici. Pur, no, pur condividendo tutte l'obiettivo primario della liberazione del Paese dall'occupazione nazifascista. Faccio una riflessione per quello che riguarda le brigante, le brigante Garibaldi. Significativamente queste brigante, come già era avvenuto nella guerra di Spagna con il battaglione Garibaldi, diventando poi Briganta Garibaldi, nella propria denominazione, si richiamano all'eroe del risorgimento italiano e non a caso poi il volto di Giuseppe Garibaldi nelle prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana del 1948 avranno come simbolo proprio il volto di Garibaldi quasi a significare il recupero di una forte identità e unità del, del paese con l'immagine dell'eroe del, dell del risorgimento questa diversità di, di diversi livelli di politicizzazione tuttavia e questa varietà di obiettivi non ha mancato di creare nella resistenza armata talvolta tensioni Talvolta anche conflitti, soprattutto nel nord-est del nostro Paese, c'è cioè a questo riguardo la vicenda personale raccontata più volte da, da Pierpaolo Pasolini e dai suoi familiari. Però, però per quanto riguarda la uh, resistenza civile ancora bisogna ricordare, spesso questo è dimenticato negli studi sulla resistenza dove si insiste molto sui partiti, che la resistenza civile che tocca gli strati profondi della società italiana, più, che ol e, più e oltre i partiti pol pol pol perdonatemi politici mi dà un po' d'acqua. Bisogna ricordare che operano le organizzazioni che diventeranno di massa via via create, tra questi il fronte della gioventù, i gruppi di difesa della donna, i primi nuclei sindacali prima ancora della firma del Patto di Roma e della ricostituzione della CGL unitaria. È sufficiente ricordare, ne ha fatto prima riferimento Aldo Agosti, ai grandi e partecipanti scioperi del marzo del 1943 che investe tutte le regioni industriali del nostro, del nostro Paese ma nella resistenza civile interviene anche realizzando capillari interventi di assistenza e contribuendo al recupero e alla difesa del tessuto stesso della convivenza umana l'organizzazione diocesana e parrocchiale della Chiesa Cattolica pur in una situazione in cui la Chiesa nelle sue linee d'insieme, nei suoi vertici è attestata su posizioni che allora venivano chiamate di attendismo più tardi verrà creata la categoria dell'affascismo Posizioni di affascismo e di attendismo contro le quali si batteva con rigore e coerenza il movimento dei cattolici comunisti, ci avrebbe potuto dire qualcosa Marisa Rodano se fosse stata oggi presente, in quanto il marito Franco Rodano ne era il leader carismatico e autorevole. Il ruolo dei partiti ovviamente cresce e si afferma via via che il Paese viene liberato. Sono i partiti uniti nel Comitato di Liberazione Nazionale che attraverso un aspro confronto con la monarchia raggiungono il compromesso che prevede la convocazione dopo la liberazione di un'Assemblea Costituente per dare all'Italia una nuova Costituzione. All'indomani della liberazione di Roma il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Ivanoi Bonommi Bonommi assume la guida del governo in sostituzione del generale Badoglio. E, eh, il compromesso viene poi formalizzato in un decreto legislativo del luogotenente del Regno il 25 giugno del 1944, noto come Costituzione provvisoria in quanto disciplina il passaggio tra i due, tra i due regimi. E contemporaneamente il CLN Alta Italia strappa la delega a rappresentare il governo centrale dell'Italia ancora occupata e promuove l'insurrezione nell'aprile del 1945, assicurando il passaggio dei poteri al momento della liberazione. Ho Fatto riferimento a questi due momenti perché vi danno immediatamente l'idea, anche dal punto di vista giuridico formale, come eh, la resistenza si istituzionalizzi, come la resistenza diventi il fondamento poi della nuova Italia repubblicana e democratica. C'è un altro punto, eh, rapidamente, su cui voglio, voglio intervenire, e cioè le elezioni per la, per la Costituente del 2 giugno del 1946. Elezioni per la prima volta nella storia d'Italia a suffragio universale, non più dimezzato, come dicevano le prime dirigenti dei movimenti di emancipazione delle donne nel primo novecento, Votano per la prima volta gli uomini e le donne. Ed è significativo che in queste straordinarie elezioni del 2 giugno del 1946, le immagini ci rinviano anche una splendida giornata di, di sole, che sono elezioni senza condizionamenti di poteri forti, né nazionali né internazionali. Sono elezioni anche svolte con il sistema proporzionale puro, con una infinità di liste, eppure il 75% dei suffraggi va ai tre partiti di massa, alla democrazia cristiana, al partito socialista e al partito comunista. Quell'assunto in questi ultimi anni così a lungo propagandato per cui il sistema proporzionale genera automaticamente una parcellizzazione del voto beh in questo caso lo si è rivelato assolutamente infondato si apre una nuova fase la fase della costituente della fase ovviamente in cui i partiti diventano i soggetti fondamentali è bene ricordare però e questo ha a che fare con quello che sta succedendo in questi mesi e anche in queste ultime settimane, che giornalmente i, i, i giornali tutti del nostro Paese davano conto di quello che nell'Aula dell'Assemblea Costituente veniva discusso e veniva approvato. Non solo, ma persino per facilitare il lavoro dei costituenti vennero pubblicate e rese disponibili anche in versione sintetica proposte ai lettori dei quotidiani i testi dei cost delle costituzioni del mondo intero e in particolare di quelle più avanzate la Repubblica di Weimar e la Repubblica Cecoslovacca a cui occorreva fare, fare riferimento. In questo periodo, ma già nel, nella seconda metà del 1945, questa è l'altra riflessione sintetica abbraccio che vi propongo, si era posto a livello politico, per così dire, una discussione e una dinamica, per alcuni aspetti differente da quella che inizialmente si immaginava. Non più... Una dialettica tra partiti di moderanti e partiti di sinistra, ma una dialettica tra partiti di massa e partiti di élite. Nei partiti di massa rientra a pieno titolo la democrazia cristiana, nei partiti di eliti rientra il partito d'azione che nelle elezioni per la costituente ottiene un risultato elettorale quasi. Irrisorio. Ed è questa anche una delle ragioni per cui nell'Assemblea Costituente e in quello che per molti aspetti è il comitato redazionale della nostra Costituzione, il gruppo dei 75, non siedono per così dire i grandi esponenti del prefascismo, croce compreso. Ma siedono tutti i nuovi i dirigenti di questi partiti che vi ho elencato, alcuni di questi giovanissimi. Io vorrei citare per orgoglio nazionale, non c'è più Gemma Azzuni, per esempio, che è uno dei, delle persone più coinvolte nell'elaborazione e nella scrittura della Carta Costituzionale, è un sardo, Renzo Laconi, giovanissimo. Neppure trentenne, ma vorrei ricordare che anche un altro dei padri costituenti, Giuseppe Dossetti, che al termine della sua carriera che lo vede rinunciare alla vita politica, diventare monaco e poi ritorna in Italia quasi novantenne e fonda i gruppi per la difesa della Costituzione, perché in anticipo, rispetto anche a molti di noi, aveva capito la possibile deriva di messa in crisi della Costituzione Repubblicana. Ecco, Giuseppe Dossetti, anch'egli era poco più che trentenne, forse anche questo bisogna ricordarlo che la nostra Costituzione è una straordinaria creazione di giovani e giovanissimi del nostro Paese. La Costituzione viene discussa, elaborata e poi approvata nel dicembre del 1947 con una maggioranza vastissima quasi plebiscitaria e della Costituzione io vorrei ricordare solamente l'incipite della Costituzione e vorrei chiudere proprio su questo Incipite della Costituzione che trova l'accordo dei tre partiti di massa che prima vi ricordavo i comunisti rinunciano senza grande problema alla formulazione iniziale che era quella della Repubblica dei lavoratori per accettare invece quella della Repubblica fondata sul, fondata sul lavoro e in questo caso non è un motivo per così dire eh, ideologico o anche retorico, o anche la riconoscenza ai lavoratori che durante il fascismo e nella resistenza avevano dato il maggior contributo, ma è anche un riferimento molto più semplice e banale alla modernità al fatto che nella società moderna il lavoro è il fondamento della socializzazione oltre che della produzione è anche fondamento dei livelli di presa di coscienza e di politicizzazione questo è l'essenza della repubblica fondata, fondata sul sul lavoro ecco infine eh, L'altro elemento, il riferimento della Costituzione all'antifascismo. Anti, all Nel momento stesso in cui la Costituzione fu presentata si chiarì subito che per quello che riguardava l'antifascismo non si trattava solamente delle norme transitorie. Finale, ma si trattava dell'ispirazione di fondo della, della Resistenza, del fatto che si trattava finalmente di una Costituzione che riusciva a sancire che i diritti sono di tre tipologie e sono strettamente intrecciati. I diritti civili, certo i diritti politici ma anche i diritti sociali e tra i diritti sociali è bene ricordarlo proprio oggi il diritto alla salute il diritto anzi in ordine cronologico diritto all'istruzione diritto alla salute e anche diritto al lavoro con la consapevolezza allora condivisa che senza questa ultima tipologia di diritti, i diritti sociali, i diritti politici perdono molto del loro valore e anche gli stessi diritti dei cittadini, non più cittadini astratti ma persone in carne ed ossa, anche i diritti vengono meno. Questo è diciamo il sunto estremo della nostra Costituzione Repubblicana e spero di aver dato anche qualche elemento di conoscenza sui contributi varieganti e non scontanti che hanno portato il nostro Paese non solo alla fuoriuscita dal fascismo, alla vittoria nella resistenza, ma anche a dotarsi di una straordinaria Costituzione. Grazie.